Zelletta. Prima di una gara di corsa, un partecipante dice, io voglio arrivare primo o terzo, ho sentito dire che l'arbitro ha un cronometro che spacca il secondo. <ride> non l'ho capita. Lo so, l'avrete già visto in tutte le salse possibili e immaginabili Però ve lo faccio vedere anch'io Di cosa sto parlando? Di lui, del famosissimo ormai e eccellente Amazfit Verge Che ha ricevuto niente proprio di meno che l'aggiornamento con l'integrazione Alexa Il meteo di oggi, per favore A Correggio si prevede un allarme arancio per temporali da martedì 15 ottobre 14 a mercoledì 16 ottobre 1 e 59 Avete sentito? Alexa mi ha indicato le previsioni del tempo, tra le tante altre cose che può fare. Imposta una sveglia. Una sveglia a che ora? Alle 7 di domani. Sono le 7 del mattino di sera. Alle 7 del mattino. Sveglia impostata per domani alle 7 del mattino. Vuoi impostare questa sveglia per ogni giorno feriale? No, grazie. Avete sentito, Alexa vi può raccontare anche le barzellette, anche attraverso il nostro Amazfit Verge, un dispositivo che abbiamo provato e rivoltato come un calzino in lungo e in largo, che ha tante belle funzionalità, sono state anche inserite delle nuove watch face davvero belle, una di quelle a cui mi riferisco è questa, che è davvero furba, guardate, nel menu non cambia quasi nulla, c'è la funzionalità Always On, ovviamente con questa nuova funzione di implementazione di Alexa, in questi primi giorni mi ha consumato decisamente tanta tanta batteria. Ecco qui, abbiamo la Masfit Verge, sono state introdotte delle nuove watch face, ve le faccio vedere, questa è molto molto carina, effetto sbrilluccicante con l'orario quasi fosforescente, mi piace tanto, poi c'è questa, molto bellina, poi c'è questa, questa c'era già, questa qui molto bella, con lo sfondo che ruota. Guardate che com'è molto definita e davvero elaborata, ma anche molto bella. Queste sono quelle semplici, questa è nuova, anche questa è nuova. Poi se ne possono scaricare anche tante altre tramite app di terze parti. Anche questa tutta red, questa era la classica. Poi c'è questa qui, anche molto bella, molto lineare e concreta, se voi volete avere tutto sotto controllo. Fluidità è migliorata, devo dire. Fluidità generale dell'oggetto, del device è migliorata con l'ultimo aggiornamento guardate anche questo intanto arrivano le notifiche e suona e vibra andiamo a vedere il menu vi faccio vedere i dettagli dell'ultimo aggiornamento vi ricordo che questo è dotato anche di wifi a differenza del gtr che invece si connette solo via bluetooth informazioni verge modello a 1811 versione rom l'ultima che troverete avendo aggiornato l'ultima versione dell'app Amazfit Watch quindi controllate sul Play Store che si è aggiornata l'ultima versione e avendo quella versione, che dopo andiamo a vedere qual è dovrete ricevere la notifica di questa ROM che è l'ultima disponibile, la 3.2.6.0 la applicate, lui la scaricherà velocissimamente e poi andrete a, si andrà a riavviare da solo il dispositivo e ve la applicherà tutto molto semplice io però ho avuto un problema e qua lo dico a tutta la community perché potrebbe essere utile anche ad altri a me restituiva già da mesi un errore nell'installazione della ROM cosa ho dovuto fare? io avevo installato la ROM inizialmente e questa era versione cinese poi avevo sbloccato il bootloader secondo la procedura che c'è nel sito di Nicola Sagliano e vi consiglio di andarla a vedere e di iscrivervi al suo canale perché è veramente in gamba, è veramente bravo dovete sbloccare bootloader io avevo la China quindi ho inserito la ROM official statunitense dopodiché ho collegato all'app Amazfit Watch, lui mi ha scaricato la versione con lingua italiana e me l'ha aggiornato ma ogni volta mi restituiva un errore negli aggiornamenti, cosa ho dovuto fare quindi? sono dovuto andare di nuovo sul sito del buon Nicola Sagliano ho dovuto scaricare la ROM official inglese, ho resettato tutto, però vi ricordo che si può installare solo se avete il bootloader sbloccato, con adb e fastboot, ho installato di nuovo, formattando tutto la rom, dopodiché lui si è pulito, si è rigenerato e mi ha dato la possibilità di aggiornare tutti gli ultimi update official e mi ha scaricato alla fine anche questo, che va a integrare perfettamente Alexa. Voi mi direte, ma dov'è Alexa? Che nel menu non c'è, avete ragione. Nel menu Alexa non c'è, è, è un'integrazione in automatico del sistema. Ma se voi andate a vedere il menu, non c'è un menu dedicato ad Alexa, c'è un'opzione che dovete attivare sullo smartphone e aggiungere il vostro account Amazon, cioè Amazon che è poi abbinato a, a quello di Alexa, per far sì che l'orologio possa interagire con lo smartphone e con Alexa stessa. Come si fa ad attivare Alexa? Si clicca su questo pulsante, su Parlami di calcio. Il calcio è uno sport di squadra giocato con un pallone rotondo su un campo di gioco rettangolare, con due porte. È giocato da due squadre composte da 11 giocatori. Avete visto, voi chiedete qualsiasi cosa, tranne la musica. Quindi in questo momento non ha accesso Alexa al database Amazon Music. Quindi se chiedete la musica, vi dirà che non può. Canzoni per bambini. Vediamo se mi smentisce oppure no. Non posso riprodurre musica da Amazon Music su questo dispositivo. Ecco, in questo momento non è possibile riprodurre musica. Se invece avete la musica all'interno del dispositivo, lui ve la riproduce, non però tramite Alexa. Dovete andare a utilizzare i comandi del menu per utilizzare la funzionalità, se avete ovviamente della musica salvata dentro. In questo caso avete anche questa funzionalità. Alexa per il momento non ha tantissime integrazioni, interazioni con l'utenza, però intanto è stata implementata. Vedremo se con i prossimi update avrà più possibilità. Per quanto riguarda l'operazione dello sblocco del bootloader ed altre cose, ci rivediamo nelle live, se avete domande fatecele, saluto tutti i gruppi in descrizione che trovate sotto al video, Malati di Smartphone, il gruppo dello zio Bobax Group, Honor 2020, e di China Friends e tutti i nostri canali partner, il canale dello zio, andate a iscrivervi al suo canale, il canale di Max Recensioni, Blog Italia e Passione smartphone. Detto questo vi saluto e ci vediamo per i prossimi aggiornamenti di questo dispositivo e tanti altri. Un salutone da Pasqui. Ciao!